Ciao a tutti i fan della pagina dell'Ortodio e a tutti gli amici dello sciamano. Stavo per far partire la sesta parte della rubrica Cambia Vita e vi volevo far vedere un po' di frutta, tipo quel figo laggiù, tipo questo oliva qui. Poi, però, ha cominciato a piovere, quindi me ne sono dovuto rimanere sotto la mensilina. Perciò oggi parliamo di proteine animali eh, Perché la classica domanda che viene fatta ai vegani è dove le prendi le proteine? Innanzitutto se uno volesse essere vegano, vegetariano Ci sono molti modi per sostituire le proteine animali a partire dai legumi e dai cereali E dalla frutta secca, a guscio e, e a molti altri cibi preparati il tofu, il seitan, più che altro il muscolo di grano io però non sono vegano e infatti anzi farei bene se volessi mangiare carne ad allevarmi anche i miei animali da carne se volessi usare latte e latticini ad allevarmi i miei animali quella sarebbe la cosa migliore per, sotto vari punti di vista per ora non lo faccio, ma una cosa molto più semplice che faccio è avere delle belle gallinelle ed ecco qui le bellissime gallinelle dell'ortodio, ciao ragazze, che stanno mangiando delle patatine della specie di Fonsis, che si erano, visto come gli piacciono al mais, che si erano fatte cattive, si erano fatte secche e quindi, come la pasta che era scaduta, loro gli si danno un sacco di cose ti aiutano a smaltire il compost. Già qui all'ortodio non butto, quando arrivano quelli della mondezza, tutte le mattine, io non butto l'organico perché ho la compostiera. E infatti, ho anche un, uno un grosso sconto su, sull'immondizia, qui paghiamo una cinquantina di euro l'anno di tasse di immondizia, non di più però l'immondizia organica che separiamo per ributtare poi nella compostiera nel terreno la dividiamo e quella, tutto ciò che può piacere alle galline per esempio loro adorano le bucce delle patate quando devo sbucciare le patate poi le bucce gliele metto direttamente lì e mangiando tutti questi carboidrati poi <coughs> ho il grano da dargli, ho il, il misto per i polli, vari, vari semi diversi e, ma loro, soprattutto loro di giorno razzolano loro stanno in questo recinto che è coperto anche il soffitto vedete c'è la rete anche sul soffitto per evitare le volpi laggiù c'hanno anche una piccola copertura per il freddo delle <coughs> casette con della paglia loro di notte stanno qui che questo recinto sono più di 25 metri quadri loro sono in 5 quindi hanno più di 5 metri quadri a testa ma la notte poi il giorno io le lascio liberi di andare a razzolare dove vogliono questa cosa è un po' pericolosa perché non adesso ma in periodi tipo aprile maggio è pieno di volpi che girano e poi facilmente si prendono le galline però è la natura che funziona così nel frattempo da adesso fino a che non moriranno le galline mi fanno le uova e non Certo, se io avessi potuto avere il massimo delle uova, avrei potuto comprare delle piccole galline da uova. Io ho preferito, non voglio finanziare, finanziare gli allevatori di, di polli, ho preferito comprare queste galline da, da un allevamento intensivo di uova. Perché loro le galline non le vendono come prodotto, le vendono come scarto industriale dopo un anno di produzione perché producono meno uova. E quindi queste galline... Si sono fatte un anno, più di un anno di, di gabbia molto stretta, di luce accesa tutto il giorno, mangimi appetizzanti, non una bella vita insomma, e adesso rischierebbero di finire in un piatto o da qualcun altro che le sfrutta, beh io almeno le sfrutto di meno, a parte che prendo le loro uova, cerco di lasciarle liberi, di fargli avere una vita più naturale possibile. E... Quindi io sinceramente non compro le uova, non sono anni che non compro le uova al supermercato, vado avanti solo con le uova delle mie galline e la proteina dell'uovo è considerata proprio la migliore, ultimamente si è scoperto che anche il rosso, anche il colesterolo che c'è nell'uovo non, non è dannoso, è di quello buono, quindi si possono tranquillamente mangiare due uova al giorno ma anche tre o quattro se sono le uova delle tue galline. E questa può essere una delle più importanti fonti di proteine, perché la proteina dell'uovo è completa, c'è cioè tutti gli aminoacidi essenziali, è considerato che vale uno. Poi l'altra carne, gli altri latticini, le altre cose proteiche, gli viene dato un valore che arriva fino a uno, dove uno rappresenta la proteina dell'uovo che è il massimo. Quindi se ti mangi tutti i giorni un paio di dovetti con le proteine stai tranquillo. Cioè, anche perché io non è che sono un atleta che c'ha bisogno di chissà quante proteine però ecco questo può essere un, un semplice trucco per avere sempre delle buone proteine di qualità io vi consiglio sia le galline sia altri animali se ce li avete di curarli bene di fare uno scambio di, di ricordarsi che gli animali sono esseri senzienti e che gli animali insieme con, con le piante insieme con i funghi creano tutto un ecosistema di cui noi facciamo parte che non dobbiamo depredare, ma dove dobbiamo sì, nutrirci, dove dobbiamo vivere comodamente, ma dove dobbiamo cercare di collaborare, capire le cose come funzionano, cercando anche di fare meno danni possibili. E se galline oggi vanno fatto tre ovette, ne fanno dei giorni 3, dei giorni 4, non ne fanno cinque perché, appunto, non hanno più prestazioni massime, se no se le terrebbero ancora poverini nell'allevamento intensivo però per un po' di anni continueranno a fare uova poi quando invecchieranno faranno solo i bisogni ma i bisogni delle galline sono ultra fertilizzanti casomai ci aveste un uliveto e voleste far partire una produzione che vi costa poca fatica c'è una bellissima consociazione che si usa soprattutto in Toscana ulivo asparago pollo Piantate una pianta di asparago selvatico sotto ogni olivo, recintate bene il terreno e ci mettete tutti i polli. I polli mangeranno più o meno tutto, ma non daranno fastidio né all'olivo né agli asparagi, perché non gli interessano. E quindi voi tutti gli anni raccogliete le uova tutto l'anno, gli asparagi tra marzo e maggio, l'uliva a ottobre novembre, i polli vi fertilizzano il terreno, vi tengono puliti il terreno e... Chi ha un oliveto ci pensasse, ma comunque tutti quelli che vogliono cambiare vita pensassero a tenersi delle galline, anche se stai in città e hai, non lo so, un piccolo balcone, te la puoi tenere una gallina se vuoi. Ci fai amicizia, può anche essere un animale da compagnia, tanto quanto un cane o un gatto, però ti fa pure lovetto Niente, io ti mando un saluto da dalle gallinelle produttrici di uova, loro sono delle gran lavoratrici qui, come, come i pannelli producono corrente tutte le volte che possono, loro stanno qui pum pum pum a sparare tutte uova e noi se le maniamo. Niente, per oggi vi saluto, il, il consiglio della giornata è stato trasmesso, non parleremo di altri tipi di allevamento animale per ora pesce, carne, latticini, perché io queste cose per ora non le faccio, quindi niente, parleremo di agricoltura e di altro. Per ora vi saluto, buona giornata a tutti, buone cose dallo sciamano, ciao! è il metodo per evitare che le galline ribaltino, si infilino coi piedi nelle ciotole dell'acqua e del mangime, e ribaltino, in questo modo infilano la testa ma non possono passare con il resto del corpo, ciao!